Bene, ora vediamo adesso come installare Mintest su macOS. Quindi abbiamo cercato Mintest e andiamo a vedere cosa ci dice sui downloads: Downloads abbiamo visto che su Windows era relativamente facile, su OS X eh, ci presenta eh, l'opzione di usare Homebrew mm? e quindi di fare questa brew install homebrew games main test ora però homebrew homebrew è qualcosa che non è detto che voi abbiate installato quindi homebrew è una cosa che fa somigliare eh, macOS a linux e quindi per installarlo bisogna prendere proprio questa stringa tasto destro copy print, non c'entrava niente signor esc tasto destro, copy e poi però bisogna andare in una finestra di terminale ok, ci arriveremo questa finestra di terminale in questa finestra di terminale dobbiamo fare l'incolla di questo di questa strana istruzione questa istruzione serve fondamentalmente per installare eh, brew mm? eh, brew eh, è un po l'equivalente di, ehm, di apt get su linux quindi in sintesi quando si installa brew poi basta dirgli il nome del programma che si vuole installare e lui se lo installa um, da me fa abbastanza in fretta a scaricarla perché ce l'avevo già <coughs> da voi potrebbe impiegarci un pochino più tempo una volta che l'avete installata potete fare brew install mine test e a questo punto lui si dovrebbe ehm, tirare giù tutti i file che servono da me è veloce perché l'ho già fatto mi ha installato a 04161 da voi forse dovrete fare brew upgrade mine test per essere sicuri di eh, aver installato l'ultima versione la 0.4.16.1 è eh, quella che ci piace ehm, dovete poi seguendo le istruzioni fare anche brew link apps perché? perché lui l'ha installata in realtà sotto Uh, sotto un posto che si chiama seller um, che non è disponibile più di tanto quindi adesso lui ha creato un mindtest.app che l'ha messo sotto uh, application sotto application quindi se noi facciamo ls applications tra le tante applications che vediamo c'è anche mindtest.app quindi i, i casi sono due adesso, o facciamo open eh, open um, applications maintest.app hm? oppure ancora andiamo dal, um, dal launchpad e in teoria sul launchpad dovremmo trovare maintest, vedete maintest lanciandolo. Uh, ci compare quindi se noi andiamo a vedere su, vedete Main test 0416. Ora per collegarsi, e uh, per fare le cose che abbiamo visto quindi in locale, basta andare in locale, uh, adesso. Qui, in realtà, ho già installato delle cose. Voi pro probabilmente vedete soltanto Maintest Game e Minimal Development. Aspettate un po' che lo metto bene, full screen. Okay? quindi voi dovete cliccare su main test game e qui fate al solito un new e create world name mac os 1 seed 7 mm. e fate il, eh, il create di questo a voi non vi comparano tutte queste cose sono soltanto main test game e minimal development test quando avete fatto la, questa operazione, eventualmente fate ancora tutto quello che avevo anche suggerito per vedere tutto che si muove se volete, e ma sui settings, la cosa più importante era Advanced Setting e DPI che è 100 ho messo io, ecco perché è bello grosso, da voi di default è 72. E poi una cosa interessante, language. Language è possibile. Dovrebbe essere possibile. Uf. Dovrebbe essere possibile metterla in, in italiano. Adesso qui non me lo lascio mettere, ma... Vediamo un po' se sotto client, graphics, no, niente. Edit edit e qui facciamo andiamo a cercare italiano save e poi dobbiamo abbiamo visto uscire e eh, rientrare quindi ripetiamo il procedimento launchpad main test main test e vedete che ce l'abbiamo in italiano. Andando local game, macOS, facciamo play game. E vedete che siamo nel nostro mondo. Nel nostro mondo, tutto molto interessante. Mm? E con questo direi che il... La cosa iniziale per installazione della 0416 l'abbiamo fatta. Buonasera.